Dunque, in questo video ci occupiamo di un esercizio, eh, di, sulla ricorsione ovviamente, sempre, che parte dal problema del cosiddetto quadrato magico. Il quadrato magico è un problema, eh, diciamo, enigmistico che è noto da secoli eh, e consiste nel disporre eh, dei numeri all'interno di un quadrato in modo che la somma dei numeri eh, su ogni riga, su ogni colonna e su ogni diagonale eh, sia uguale quindi immaginiamo di avere un quadrato no, di, di lato n quindi una griglia n, di n per n caselle dobbiamo disporre all'interno di questa griglia tutti i numeri interi da 1 fino a n quadrato questo è lo scopo del gioco quindi nel caso di una griglia di dimensione 3x3 eh, dobbiamo disporre i numeri che vanno da 1 a 9 cioè il numero di caselle di cui la, la griglia è composta e dobbiamo disporre questi numeri in modo che la somma dei numeri di ciascuna riga, di ciascuna colonna e delle due diagonali sia esattamente uguale. Mm? Uguale a un numero che in questo caso, eh, come vedete da questo esempio, è pari a 15 mm? eh, e questo 15 è detto anche la costante magica del quadrato, del quadrato magico appunto. Allora, questo è un problema come dicevo è già noto la soluzione è già nota ma noi proviamo a risolverlo con i metodi ricorsivi quindi nonostante esistano se voi andate a cercare dei metodi deterministici per costruire un creatomatico di un determinato lato noi proviamo a farlo come esercizio di applicazione della ricorsione Partiamo dalla costante magica, invece su questo facciamo un minimo di ragionamento, questa costante sarà chiamata magica ma non è per nulla spettacolare, non è nulla di difficile eh, da comprendere perché semplicemente eh, noi sappiamo che la somma di tutti i numeri all'interno del quadrato magico è nota, perché se nel quadrato magico devono starci i numeri dall'1 al 9, la somma di tutti i numeri sarà la somma dei numeri interi tra 1 e 9, quindi è 9, per 10 diviso 2, cioè n per n più eh, numero per numero più 1 diviso 2, hm? dove questo numero non è n che è il lato del quadrato, ma è n al quadrato, n quadro perché è il numero di caselle. Quindi la somma totale farà n quadro per n quadro più 1 diviso 2, che è la somma della serie aritmetica. Ehm, questa è la somma totale, ma poi questa somma la devo dividere per tre righe, perché il totale in questo caso farebbe 9 per 10 90 diviso 2 45. Queste 45 unità vengono divise 15 per ogni riga e 15 per ogni colonna. Quindi la somma di questa costante magica sarà esattamente un terzo, o in generale un ennesimo, rispetto alla somma di tutti i primi n quadro numeri. Tradotto in formula vuol dire che la costante magica sarà data da n quadro per n quadro più 1 diviso 2, diviso n, ecco perché qui c'è un n singolo e non c'è più l'N al quadrato, perché abbiamo già diviso per n per ottenere il valore di ogni singola riga e non la somma di tutti i numeri. Quindi applicando questa formuletta noi abbiamo praticamente già le, eh, i valori della costante magica che, de che dobbiamo avere per i quadrati magici delle varie dimensioni. Eh, noi adesso eh, proviamo a impostare una procedura puramente ricorsiva per riuscire a riempire questo quadrato senza andare a sbirciare quelli che sono i trucchi per darci già la soluzione Allora, eh, la progettazione Progettiamo la ricorsione eh, provando a pensare come lo risolveremo Allora, il quadrato magico possiamo pensare di risolverlo partendo dalla prima casella E mi chiedo, nella prima casella cosa ci metto? Bah, provo a metterci 1. Poi ovviamente eh, con l'approccio ricorsivo provo a metterci 1, Poi proverò a metterci 2, poi proverò a metterci 3 e così via Quindi proverò a metterci uno dopo l'altro tutti i valori possibili ma poi dopo che ho provato un, un elemento dovrò ricorsivamente passa, chiedere alla procedura di secondo livello di occuparsi della seconda casella e quindi dovrò, proverà a metterci due, non più uno perché uno è già stato usato i numeri non possono essere ripetuti poi due, poi tre, poi quattro, eccetera, eccetera e la procedura ricorsiva di terzo livello si occuperà della terza casella nella quale proverà a mettere tutti i numeri che non sono ancora stati messi nelle caselle precedenti e così via, qui stiamo vedendo il primo, la prima discesa ricorsiva che può fare la nostra procedura eh, che arriva fino a riempire l'intero quadrato la procedura ricorsiva di livello 9 eh, si occuperà di mettere in questa casella l'unico numero rimasto che in questo caso è il 9 perché è l'unico numero che non è stato usato in precedenza ovviamente questo è un tentativo, fallito questo è un tentativo col backtracking si tornerà indietro e si proveranno altre soluzioni alternative arrivato al caso terminale la ricorsione poi cosa fa? Fa i conti Mm? Fa i conti e vede che, eh, che la, la somma delle righe delle colonne non quadra mm? eh, Quindi eh, noi abbiamo su questo ultimo quadrato che è il termine della ricorsione Abbiamo che la somma delle righe fa 6, 15, 24 La somma delle colonne fa 12, 15, 18 Vabbè, Casualmente le diagonali fanno 15 ma non, non sono tutte uguali E quindi questo non è un quadrato perfetto non è ancora perfetto, vuol dire che questo tentativo ricorsivo è fallito. Ma la ricorsione ovviamente non si scoraggia, quando fallisce un tentativo ne proverà degli altri, anzi proverà tutte le altre combinazioni. Quindi sulla base di questo spunto proviamo a rispondere alle classiche domande che ci facciamo quando impostiamo un algoritmo ricorsivo. Qui ho provato a riassumere le domande, adesso vediamo, le vediamo le risposte una a una. Prima domanda, come imposto in generale la ricorsione? Eh, vabbè, l'abbiamo già detto, eh, a ogni passo eh, scelgo una casella libera del quadrato e decido quale numero metterci dentro. Quindi questo è un approccio, eh, quello che è suggerito da queste figure, in cui ad ogni passo della ricorsione fisso la mia attenzione su una casella e quindi nel passo della ricorsione successivo dovrò trovare un valore da mettere in quella casella. Ora, teniamo presente che un approccio possibile non è l'unico approccio possibile. Eh, noi potremmo anche pensare di avere un approccio completamente duale in questo caso. No? Eh, potremmo dire, guarda, al primo livello della ricorsione decido dove mettere uno. Quindi uno potrò provare a metterlo in questa casella, in quest'altra, in quest'altra, in quest'altra, in, quest in, quest in, quest in basso a destra, eccetera. Al secondo livello della ricorsione decido dove mettere il 2 e quindi proverò le varie caselle libere, non ancora occupate, in cui mettere il 2 al terzo livello di ricorsione deciderò dove mettere il 3 e così via quindi in quest'altro esempio possibile noi avremo ad ogni livello di ricorsione fissato un numero e scelta la casella mentre nell'approccio che abbiamo visto prima ad ogni livello di ricorsione abbiamo fissata la casella e cerchiamo di scegliere il numero sono modi diversi di approcciare la ricorsione, non c'è un modo solo in questo caso me ne vengono in mente questi due, ma probabilmente ce ne possono anche essere altri, che non lo escludo. E questo, quindi dobbiamo chiarirci il modo in cui vogliamo procedere. Questo mi sembra il più semplice, quindi andiamo avanti con questo. Cosa rappresenta il livello iesimo della ricorsione? Ovviamente il livello iesimo della ricorsione rappresenta il numero di caselle che sono già riempite a quel punto. Quindi al livello 0 della ricorsione non ho ancora riempito nulla, il quadrato magico è ancora vuoto al livello 3 di ricorsione, vorrà dire che ho la prima riga, le prime tre caselle riempite e devo preoccuparmi di riempire la, casella, la quarta casella, cioè quella di indice 3, come ormai siamo abituati a fare con il livello, è, la, è il numero di elementi già, già pieni ed è anche l'indice della casella da riempire, l'indice del valore da riempire. E ovviamente tutto questo va avanti fino a un livello massimo che è pari a n quadro, cioè il numero totale di caselle eh, n lato del quadrato n4 l'ultima casella quando sono a livello n quadro significa che ho già riempito n quadro caselle le ho già riempite e quindi non c'è più nessuna casella da riempire sono nel caso terminale mm? eh, le soluzioni parziali le abbiamo viste prima è un quadrato che è riempito fino a una certa casella pari al livello la soluzione completa quindi quando sono arrivato a livello n quadro avrà l'aspetto di un quadrato completo poi questa soluzione completa può essere giusta o sbagliata può essere corretta o non corretta può essere magica o non magica e lo scopriremo dopo ma perlomeno è una soluzione completa la ricorsione quindi questo è il punto d'arrivo della ricorsione il punto di partenza della ricorsione cos'è? è un quadrato vuoto è un quadrato vuoto nel quale non c'è ancora nessun elemento e quindi a livello 0 devo occuparmi della casella di indice 0 cioè la prima casella del quadrato L'inizio inizio, inizio da, una, da una casella vuota e invece il passo generico della ricorsione come è fatto? Beh, il passo generico della ricorsione dovrà prendere tutti i valori numerici da, da 1 a n quadro o da 0 a n quadro meno 1, dipende da di come lo implementiamo, e provare per ciascuno di essi a metterlo nella prossima casella, solo se non c'è ancora, non è ancora stato inserito, non è ancora stato considerato tra le caselle precedenti. Quindi se la soluzione parziale che raccoglie i valori già inseriti nelle caselle precedenti non contiene questo valore, allora provo a metterlo. Se invece lo contiene già, ovviamente non posso metterlo, non mi è permesso duplicare un valore già esistente. L'altra domanda è, data una soluzione parziale, come faccio a sapere se è valida? Allora, in teoria non esistono soluzioni parziali valide, non posso dire, ah, questa soluzione parziale è già una soluzione al mio problema, devo arrivare fino in fondo, devo riempire il quadrato. L'unica cosa che potrebbe esistere sono delle soluzioni parziali palesemente non valide. Cioè io mi accorgo già che alla fine della prima riga, ad esempio, alla fine della prima riga la somma non quadra, allora non ha senso che io continui a riempire la seconda e la terza riga, tanto di sicuro eh, il valore eh, del numero magico, se è già sbagliato sulla prima riga, sarà sbagliato eh, ovunque eh, e quindi potremmo e ne parleremo magari quando parleremo di ottimizzazioni potremmo usare questo criterio per bloccare la ricorsione quando ci accorgessimo che la soluzione parziale eh, non può generare assolutamente nessuna soluzione completa valida perché una sua somma è già, eh, già fuori diciamo così, dal valore che dovrebbe avere eh, per quanto riguarda la soluzione completa l'unico modo per sapere se è valida o no eh, è quello ovviamente di fare i conti delle righe delle colonne questo è noioso ma facile e confrontarlo con il magic number che sappiamo quanto vale eh, l'ultima domanda è eh, una volta che ho trovato una soluzione completa che sia anche valida cosa me ne faccio? allora normalmente dipende dal problema dipende dalla richiesta io potrei, nel caso generale, dire sì, se ci sono molte soluzioni dammele tutte, quindi genera tutte le soluzioni, memorizzale e restituiscimi una struttura dati che contenga tutte le soluzioni oppure posso accontentarmi della prima, magari è già stato difficile trovare la prima quindi una volta che ne ho trovata una mi fermo e restituisco eh, questa eh, soluzione senza cercarne altre questo è anche ovviamente possibile, mi dà almeno una soluzione e non mi interessa quante sono oppure ci sono dei casi in cui non mi interessano le soluzioni vere e proprie ma mi interessa solamente sapere quante sono ce n'è, ce n'è zero, ce n'è una, ce ne sono mille e quindi contarle ovviamente questo creerà una differenza nel modo in cui gestiamo il caso terminale cioè il caso terminale trovo una soluzione, la salvo e continuo a cercare oppure eh, trovo una soluzione, eh, la salvo e interrompo la ricorsione quindi faccio uscire tutti dal, dal livello dei ricorsivi, faccio backtracking immediato eh, diciamo che come prima soluzione, come primo approccio potremmo prendere il caso generale il caso più complesso e poi vedere, vedere magari gli altri casi più semplificati ok, dal punto di vista della programmazione cos'è per noi il quadrato magico? beh, eh, io credo che il modo più semplice per rappresentarlo sia un array list di numeri eh, è vero che il quadrato è una struttura a due dimensioni, righe e colonne eh, però eh, anche per semplicità nella gestione del programma io mi posso vedere, visto che lo stiamo riempiendo per righe in, in ordine questo quadrato posso immaginarmi di vedere i numeri tutti in fila in un array list e sapere che i primi tre sono sulla prima riga, i secondi tre sono sulla seconda riga gli altri tre sono sulla terza riga e quindi rappresento in un modo più semplice come una lista lineare eh, gli n quadro elementi che poi in realtà mentalmente quando devo fare i conti sul numero magico saprò che dovranno essere pensati per righe e per colonne e poi ovviamente l'altra variabile che mi serve per definire eh, la ricorsione è quella la solita solito variabile livello che, che abbiamo sempre usato. Quindi sulla base di queste, queste sono le due variabili su cui lavorerà la ricorsione. La soluzione parziale, cioè un array list di interi che rappresenta i numeri che abbiamo già messo in ordine, nell'ordine giusto, dalla prima casella in avanti all'interno del quadrato magico, e il livello a cui siamo arrivati. Allora, con queste domande, avendo risposto a queste domande, eh, possiamo già tra trasformare eh, questo ragionamento, i ragionamenti di queste domande nel codice che ovviamente seguirà sempre lo stesso schema a cui siamo abituati mm? ehm, allora direi di passare direttamente da, dal, dalle slide al codice eh, apriamo un progetto mm? che io mi ero già preparato mi ero già preparato un progetto con una classe che ho chiamato risolvi quadrato all'interno della quale ho implementato la funzione più noiosa di tutte che è quella che controlla uh, se un quadrato è effettivamente un quadrato magico o no mm? uh, quindi fa tutta la somma delle righe la somma delle colonne, la somma delle diagonali ecco, non c'è nulla di, di difficile di complesso in questa funzione è solo molto molto noiosa perché devi fare tutti i vari pezzettini uh, adesso la ingrandiamo così possiamo commentare il codice um, e questa funzione controlla appunto prende una soluzione parziale che, che deve essere completa l'ho chiamata parziale perché nella ricorsione viene fuori così e quindi innanzitutto verifica che questa soluzione sia piena, no? riempia completamente il quadrato altrimenti non posso fare le somme, ne so, anche solo della diagonale principale se mi manca l'ultimo elemento in basso a destra non lo posso fare quindi controllo che gli elementi ci siano tutti poi faccio le somme riga per riga, quindi per ogni riga faccio la somma degli elementi sulle varie colonne. Se questa somma non è la costante magica, dico che è falso, che questa soluzione non è valida. Faccio la stessa cosa sulle colonne, quindi per ogni colonna faccio la somma degli elementi sulle varie righe di quella colonna e se la somma non è la costante magica, ritorno falso. E poi faccio la stessa operazione sulla diagonale principale e sulla diagonale inversa. Uh, la soluzione è qua rappresentata come ArrayList per pensare in termini di righe e colonna. Chiaramente immagino di disporre gli elementi con questa formuletta riga per n più colonna. Quindi vuol dire che i primi elementi 1, 2, 3, anzi 0, 1, 2 saranno gli elementi della prima riga, 1, 2, 3 saranno gli elementi della, eh, della seconda riga, e così via. No? Quindi il numero di riga mi fa saltare in avanti di n posizioni, e il numero di colonna mi fa saltare avanti di una posizione, così ho disposto. Ehm, una struttura lineare eh, di, n di n quadro elementi in una struttura che sto immaginando bidimensionale di n per n caselle. Vabbè questa è la nostra funzione eh, appunto un po' noiosa da scrivere ma nulla di complesso, che è quella su cui si baserà il caso terminale. Allora andiamo a costruire i metodi di questa eh, classe risolvi. Beh innanzitutto ci vorrà eh, un costruttore eh, che eh, mi permette di, di decidere eh, quanto è grande il quadrato risolvi il quadrato di lato n quindi questa classe avrà come eh, parametro di creazione il lato del quadrato dis.n eh, uguale n e poi per comodità io mi salvo anche in questa variabile n2 il numero di caselle, cioè n al quadrato, n per n, no? per comodità mia, perché poi nel codice compare più volte, quindi per evitare di fare ogni volta la moltiplicazione, me lo salvo. Così come posso anche salvare la costante magica, che sappiamo quanto vale, vale n per n quadro più 1 diviso 2. Mm? Così la procedura sottostante, vedete che la usava, di spunto magica, la calcoliamo nel momento in cui viene istanziata per la prima volta la classe risolvi quadrato. E poi avremo, come quasi sempre, le due eh, procedure, una di eh, ricerca, che è quella pubblica, ricerca le soluzioni, e un'altra che è la procedura ricorsiva. Eh, Chiamiamo Cerca, diamo no? un altro nome, magari, altrimenti, non si, altrimenti si confondono. Eh, Questo è private. Eh, diciamo così: quadrati, eh? e l'altro è private Cerca. Ok, il metodo quadrati è la, il metodo che eh, restituisce, calcola, tutti i quadrati magici ed è il metodo pubblico. La procedura Cerca è la procedura ricorsiva. normalmente sarà void e cominciamo dalla procedura ricorsiva è più semplice partire dal caso intermedio allora la procedura ricorsiva deve avere l'informazione sulla soluzione parziale su cui lavora quindi la soluzione parziale è una lista di interi parziale e parziale, quello scritto qua parziale e un livello della, attuale della ricorsione queste sono le informazioni che arrivano in ingresso alla procedura ricorsiva quindi la procedura ricorsiva a questo punto si chiederà sono nel caso terminale cioè il livello è uguale a n quadro se sì, sono nel caso terminale altrimenti sono nel caso normale intermedio. Nel caso terminale, attenzione, non vuol dire che ho trovato il quadrato magico, vuol dire che ho un quadrato completo. Devo verificare se sia un quadrato magico oppure no. Allora, controllo con la mia procedura di sotto, controlla. If controlla parziale, vuol dire che è un quadrato magico. È magico. Per ora... Stampiamolo, poi ragioniamo su come gestirlo. Stampiamo la soluzione parziale che abbiamo appena dimostrato essere un quadrato magico. E poi, in ogni caso, return. Cioè, quando sono arrivato al livello massimo non devo più fare niente. Quindi o il quadrato è magico, ebbene me lo stampo, me lo salverò, oppure non è magico e allora non faccio nulla, torno indietro, devo tornare indietro nella ricorsione ai livelli precedenti per poter provare altre soluzioni. In ogni caso non, non proseguo nel caso intermedio perché non ho di sicuro nessuna altra nuova soluzione da generare. Il caso intermedio è quello che dobbiamo fare, cioè noi sappiamo che dobbiamo aggiungere un valore in una nuova casella e il valore lo dobbiamo prendere tra tutti i numeri interi, compresi tra 1 e n al quadrato, che non siano ancora stati presi. Quindi proviamo a valutare tutti i valori interi che partono da 1 fino a n quadro, compresi valori minore o uguale a n quadro, perché qui stiamo partendo da 1 non da 0, quindi ci vuole minore uguale, valori più più, chiamiamolo valore singolare più senso, e per ciascun valore verifichiamo se lo possiamo provare, lo possiamo provare se la soluzione parziale non lo contiene, qui non lo contiene, not, attenzione a questo not, se la soluzione parziale contiene il valore vuol dire che non lo posso più usare, se non lo contiene lo posso provare allora a questo punto prova il valore se, se non lo contiene vuol dire che lo posso provare allora come tutte le procedure ricorsive lo aggiungo alla soluzione parziale faccio ricorsione e faccio backtracking per rimettere le cose a posto parziale.add valore eh, poi ricorsione cerca soluzione parziale aggiornata che ho appena modificato a cui ho appena aggiunto il valore livello più 1 e poi backtracking parziale.remove parziale.size meno 1 tolgo l'ultimo elemento che avevo aggiunto. E direi basta, nel senso che questo è il cuore della ricorsione, come sempre. È un codice simile a quello della permutazione delle, delle, eh, come si chiama, delle anagrammi che abbiamo fatto la volta scorsa. Perché ho un certo numero di elementi, devo aggiungere elementi non ancora esistenti in tutti gli, ordini, in tutti gli, gli, gli ordinamenti possibili. Ok, abbiamo la ricorsione, bisogna eh, avviarla. Quindi, in questa procedura quadrati, per ora dichiariamo la void e poi ci penseremo, eh, deve avviare la ricorsione. Allora, per avviare la ricorsione, cosa devo fare? Devo preparare eh, le strutture dati per il livello 0 quindi la procedura di chiamante di solito si occupa del livello 0 della ricorsione, dell'avvio. Quindi avrà bisogno di creare la, la soluzione parziale, quindi list di integer parziale uguale new array list vuota, int livello uguale 0. E poi faccio partire la ricorsione, cerca dal livello 0 chiaramente, parziale livello. Allora questo sembra già completo, nel senso che perlomeno dovrebbe cercare soluzioni e se le trova le stampa, poi dobbiamo, se vogliamo poi aggi adesso aggiungeremo anche la parte per memorizzarle, ma cominciamo a testare questa parte se non ci dispiace, perché così verifichiamo almeno, oh, eh, stiamo parlando di, dalla linea 18 alla linea 46, quindi sono 30 linee di codice, non è tantissimo, no? però essendo abbastanza denso eh, vale la pena di verificarlo prima. Allora eh, prima di andare ad aggiungere altre cose io mi costruisco una classe di prova, la classe test eh, quadrato in cui metto un main e all'interno di questo main creerò un'istanza di risolvi quadrato, eh, chiamiamola r per brevità, new risolvi quadrato, di lato 3 così ci vediamo se ci troviamo con l'esempio sulle slide r.quadrati eh, allora questo dovrebbe lanciare la ricorsione e dentro la procedura ricorsiva eh, se trova un quadrato me lo dovrebbe stampare vediamo un po', facciamo run oh, istantaneo quasi e mi ha trovato 8 soluzioni se non le conto male Attenzione a leggerle, ogni riga è una soluzione, quindi ad esempio questa qui è una soluzione composta dal quadrato che ha sulla prima riga 618, e la somma fa 15, sulla seconda riga 753, sulla terza riga 294. Quest'altra è un'altra soluzione possibile, che ha sulla prima riga 672, sulla seconda riga 159, sulla terza riga 834 e così via. In questo caso la procedura ha trovato 8 soluzioni diverse o quasi diverse nel senso che poi molte si possono ottenere l'una dall'altra per simmetria ovviamente eh, se guardate quella che ha eh, 2.76 sulla prima riga e quella che altra ha 2.76 al contrario sull'ultima riga ma questa ha 4.38 e l'altra ha 8.34 capite che la prima riga e l'ultima sono esattamente simmetriche con la simmetria centrale hm? ma non, non ci interessa o meglio, ci potrebbe interessare se volessimo ridurre lo spazio di ricerca, perché potremmo dire, allora è inutile che tu vada a cercare una soluzione simmetrica quando ce n'hai già trovata una esistente. Quindi, questo ci dice che mh, funziona. Ehm, L'algoritmo funziona. Adesso dobbiamo solamente metterlo un po' a posto, perché non vogliamo ovviamente una stampa dal profondo della ricorsione vogliamo che la ricorsione mi restituisca una struttura dati in cui dice guarda le soluzioni sono queste e te le metto qua. E allora dovremo fare in modo che, dove è andato a finire il caso terminale, anziché questa print line, noi qua dobbiamo aggiungere la soluzione parziale a un elenco di soluzioni già trovate finora. Questo lo possiamo fare con l'aiuto della procedura chiamante, quindi ci definiamo un'altra variabile privata qua su, che contenga la lista di tutte le soluzioni, quindi una lista di tutte le soluzioni, e ciascuna soluzione che cos'è? Beh, a sua volta è una lista di interi. Quindi ha un tipo di dato un po' strano questa cosa, è una lista di liste, non è nulla di particolare, semplicemente è una lista, e con i generi sto dicendo che gli elementi contenuti all'interno di questa lista a loro volta sono delle collection, sono delle liste. Questa sintassi non so se l'abbiamo mai, mai incontrata, ma non ci dovrebbe spaventare particolarmente. Eh? Eh, quello che sta definendo è che è una lista, quello, il resto è semplicemente la definizione del tipo generico del contenuto degli elementi di questa lista, che sappiamo essere di integer. Quindi, prima di ehm, avviare la ricorsione, dovremo creare questa lista di soluzioni vuota, quindi, this.soluzioni. Creiamo una nuova ArrayList quota, è un ArrayList di liste di interi, se volessimo scriverlo per estero potremmo scriverlo così, che ci dice che l'oggetto che sto creando effettivamente è un ArrayList, di questi altri oggetti non sto creando nulla, Sto solo dicendo, guardate che il tipo di dati degli oggetti contenuti è questo, infatti sto usando ancora list come interfaccia e non come oggetto e non si arrabbia. Mentre invece ovviamente quando sto creando l'oggetto sto creando questo oggetto, questo array list. E quindi avendo questo array list potrei decidere che questo sia il valore di ritorno della mia funzione. E quindi far sì che la funzione quadrati, anziché ritornare void, ritorni questa cosa strana questa lista di liste di interi mm? allora questa lista va bene io la sto creando vuota alla fine la restituisco al chiamante ma chi la riempie? Eh, la riempirà il caso terminale quindi quando ho trovato una soluzione ho scoperto che è una soluzione valida è un quadrato magico allora lo aggiungo dis.soluzioni.add di che cosa? Eh, del quadrato magico che ho appena scoperto che ho appena stampato anziché stamparlo lo aggiungo alle soluzioni Ok. quindi in questo caso anziché stampare subito le soluzioni le accodo tutte in questa lista e questa lista la potrò restituire al chiamante che la potrà soluzioni potrà Salvare e poi la potrà stampare. Qui list devo mettere importare Java.util e la potrò stampare for, eh, per ciascuna soluzione di questa lista. Quindi, list di integer che è la singola soluzione della lista soluzioni, la stampo: system.out.println, soluzione singola. E quindi dovrebbe non essere cambiato nulla, nel senso che dovremmo riuscire a vedere ancora esattamente gli stessi eh, valori di prima. Facciamo run. E purtroppo non è così, c'è successo qualcosa di strano: nel senso che sta stampando otto cose, ma queste 8 sono tutte array vuote. Cioè, un attimo, un attimo fa funzionava, abbiamo con le abbiamo viste quelle soluzioni adesso anziché fare stampare la ricorsione le stiamo stampando nel main e non ci sono più allora magari abbiamo toccato qualcosa che non dovevamo torniamo qui togliamo questo commento così abbiamo la doppia stampa nella ricorsione e nel main salvo proviamo a far run nuovamente e cosa è successo? allora dentro la ricorsione sta stampando le stesse stampe che abbiamo visto prima fuori dalla ricorsione è tutto vuoto Eppure, l'elemento che ho stampato qua e l'elemento che ho alcodato nelle soluzioni è lo stesso, è sempre parziale. Cosa è successo? Beh, è successo che abbiamo compiuto l'errore più banale che, si ha, eh, a che, fare, che quando si ha a che fare con le collection, l'errore di cui parliamo nella prima lezione, abbiamo confuso la copia con il riferimento. Nel senso che qua stiamo salvando il riferimento all'oggetto parziale. Qui di soluzione parziale, di oggetto soluzione parziale, ce n'è uno solo, che è questo. È stato creato un oggetto solo, ed è sempre lui, ed è sempre lui condiviso da tutti. E continua a cambiare di valore man mano che scendiamo e risaliamo nella ricorsione. Quando scendo lui si riempie, quando risalgo lui si, si svuota per il backtracking. Allora, quando sono in fondo alla ricorsione, questo oggetto parziale contiene il quadrato, perfetto, il quadrato magico, e infatti lo sto stampando, lo vedo e però, però se io mi salvo il riferimento a questo oggetto quando la ricorsione via via risale questo oggetto si risvuota e quando arrivo al livello 0 della ricorsione sarà un, un oggetto vuoto e quindi ovviamente quando sono tornato al main qua fuori tutto questo oggetto parziale è ormai vuoto anzi ho aggiunto 8 volte il riferimento allo stesso oggetto quindi non devo stupirmi che siano tutti 8 uguali identici ciò che ho sbagliato è di non farmene una copia io non devo salvare il riferimento a quell'oggetto che poi sto cambiando nel caso delle stringhe non è un problema perché essendo immutabili non le sto cambiando quindi posso salvare un riferimento nel caso di oggetti immutabili va benissimo così ma nel caso di oggetti mutabili che vengono mutati dalla ricorsione beh se ci vogliamo salvare la soluzione dobbiamo farne un clone dobbiamo fare una copia quindi basta ad esempio semplicemente fare una nuova array list che copia gli elementi di parziale una coppia e non un riferimento e quindi se io rifaccio il run a questo punto dovrò vedere il doppio degli elementi la prima metà sono stampati dentro la procedura ricorsiva la seconda metà che sono esattamente gli stessi sono stampati invece dal main quindi abbiamo sistemato questo errore con cui dobbiamo sempre fare attenzione no? quando devo portare fuori dei dati devo ricordarmi se sto portando fuori il valore oppure il riferimento all'oggetto che li contiene um, ok quindi questo ci dà le soluzioni del quadrato di lato 3 quindi possiamo allargarci e provare a risolvere il quadrato di lato 4 ad esempio facciamo run E il programma è partito ma non, sta, non è finito non è più istantaneo il dato 3 era istantaneo questo a quanto pare ci sta mettendo un tantino di più o anche molto di più chissà cosa sta facendo ah, allora aspetta un attimo fermiamolo fermiamolo e proviamo a rimettere, perché magari sta trovando tante soluzioni, le sta accodando nella nelle soluzioni, però eh, qui, per come l'abbiamo strutturato, finché non le trovate tutte, non stampa nulla. Allora, andiamo a togliere questa print, solo per il momento, di nuovo, così vediamo i vari quadrati magici di lato 4, via via, che vengono creati, che vengono trovati. Quindi avviamo il programma, apriamo la console, così vediamo tutti i quadrati magici di lato 4, non appena vengono trovati ce li dovrebbe stampare peccato che non stia stampando nulla e vi, non vi voglio lasciare troppo in sospeso ma non stamperà nulla per parecchi minuti se non ore cosa sta facendo questa procedura ricorsiva questa procedura ricorsiva, per come noi la conosciamo, perché l'abbiamo costruita noi, sta valutando tutti i quadrati che iniziano con 1, 2, 3, 4. Sulla prima riga adesso c'è 1, 2, 3, 4. E quindi sta provando a permutare in tutti i possibili modi i numeri che vanno dal 5 al, eh, al 16, che quindi sono 12 numeri diversi per accoppiarli con la prima riga 1, 2, 3, 4 ma la prima riga 1, 2, 3, 4 non ha una somma valida una somma troppo piccola non ha la somma che dovrebbe essere se sono sbaglio 34 eh, ma è più piccola e quindi sta facendo un grosso lavoro inutile cioè noi abbiamo detto che sta facendo eh, 12 fattoriale tentativi da accoppiare alla prima riga 1, 2, 3, 4 questo fattoriale c'è da qualche parte cioè sta facendo 400 milioni di tentativi che noi sappiamo già che siano totalmente inutili sappiamo che sono totalmente inutili mm? eh, proviamo ad andare a vederla dentro eh? proviamo ad andare a fare un po' di debugging lanciamo il programma non in modalità run ma in modalità debug quindi attiviamo il debugger e lasciamo girare per un pochino se apriamo da qua la modalità debug il programma sta girando in questo modo, in questo momento possiamo provare a interromperlo per vedere cosa sta facendo quindi se facessi il tasto rosso qua lo fermo ma col il simbolino di pausa sto sospendendo l'esecuzione del programma quindi si è sospeso Dentro questa procedura ricorsiva guardate le procedure c'è eh, main che chiama quadrati, che chiama, cerca, che chiama cerca, che chiama cerca, che chiama cerca, che chiama cerca e poi qui sta lavorando su contains. Ma vediamo l'ultimo livello di questa ricorsione, a che punto è questa soluzione parziale, cosa contiene. Eh, contiene. Ah, quindi non lo lascia vedere perché non, eh, ho interrotto il programma in un momento sbagliato, però possiamo provare a mettere un... Proviamo a mettere una, un breakpoint qua sul caso terminale, Dov'è la procedura cerca, il caso terminale è qua, quindi sono qua non è controlla, ma cerca. Eccola qua, cerca. Qua se sono al caso terminale metto un breakpoint, quindi lo lascio proseguire, lui si fermerà qua dove la soluzione parziale è eccola qua, 1 2 3 4 6 13 16 15 eccetera. Quindi sta impazzendo a provare tante altre combinazioni che iniziano tutte con 1 2 3 4. E noi sappiamo già che 1 2 3 4 non porterà a un quadrato, quindi questa procedura controlla ogni volta mi dirà no, non è vero, ma questo lo già sapere al livello 4, non al livello 16. Quindi questo mi permetterebbe di dire, mi farebbe dire che questa implementazione ricorsiva sì, funziona, ma è poco efficace, poco efficiente, no? perché esplora comunque un albero di ricerca che è profondo 16 fattoriale, perché io ho calcolato... 12 fattoriale tenendo fissa la prima riga, ma poi vengono provate anche le altre righe, quindi 16 fattoriale sono qualcosa come, questi sono 789 milioni, 922 miliardi, 20 mila miliardi, anzi quasi 21 mila miliardi di combinazioni, e le sta provando tutte, pur sapendo che un'enorme quantità di esse eh, sappiamo già che non sarà valida. Quindi stoppiamolo pure perché tanto non abbiamo così tanti millenni o milioni di anni a disposizione per aspettare che termini eh, proviamo solo a ragionare eh, e poi magari ciascuno di noi diciamo così singolarmente può provare a risolvere a ottimizzare e rendere questo, eh, questo eh, programma un pochino più efficiente dove stiamo perdendo efficienza beh sicuramente noi stiamo perdendo efficienza per il fatto che controlliamo una soluzione, la validità del quadrato magico solamente quando siamo nel caso terminale allora nel caso di un quadrato di lato 9 cioè di lato 3 con 9 caselle i casi totali sono 300.000 e 300.000 li possiamo provare tutti ma nell'altro caso in cui sono 21.000 miliardi capite che è la questione e qui siamo passati dal quadrato di lato 3 al quadrato di lato 4 hm? questa cosa qua, questo algoritmo ha una complessità pari al fattoriale di n al quadrato o di n quadro fattoriale, è una bestia in mano, in termini di... vedete che passa, passando da 3 a 4 lui passa da 300.000 a 21.000 miliardi non, non oso immaginare i quadrati più grandi allora se volessimo fare qualcosa in più dovremmo perlomeno dire guarda che se io come livello sono arrivato al livello... N, oppure 2n oppure 3n cioè magari sono su una riga completa controlliamo la somma di questa riga non si sa mai se la somma di questa riga è sbagliata mi fermo, non vado avanti non arrivo qua quindi qua dovrei aggiungere dei, casi, dei controlli intermedi quando eh, il livello è multiplo di n cioè ho delle righe complete Allora a questo punto se ho, se ho finito di riempire la seconda riga controlliamo quanto vale se la somma di questa riga è sbagliata butto via tutto ehm, quando non quanto quindi in questo caso ci permetterebbe già probabilmente di migliorare l'efficienza di un fattore che è 12 fattoriale perché stiamo buttando via 12 fattoriale tentativi inutili se eh, il primo di questi quattro se la prima riga è sbagliata e poi a loro volta tra quando la prima riga è promettente proviamo la seconda riga e butteremo via 8 fattoriali combinazioni tutte le volte che la seconda riga non è sbagliata e così via quindi se contiamo stiamo, stiamo sfoltendo di parecchi miliardi eh, il numero di, eh, di operazioni eh, risparmiate, cioè ogni volta che io riesco ad evitare senza perdere soluzione ovviamente se riesco ad evitare di fare ricorsione sto eh, sicuramente migliorando, eh, ma di molto esponenzialmente, anzi più che esponenzialmente in questo caso, l'efficienza dell'algoritmo. Possiamo provare a farlo? Per provare a farlo aggiungiamo un controllo in più, magari chiamiamolo controlla riga, private boolean controlla riga, in cui, a cui passo la soluzione parziale e passo il numero di riga che ho appena completato. Allora, poi scrivo la funzione, ma come la uso? Verifico se, quindi se sono in un livello, 0, non nulla da fare. Se sono a livello 1, 2, 3, 4, pensiamo al quadrato 4x4, a livello 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, non nulla da fare. Ma se sono a livello 4, posso verificare. Se sono a livello 4 vuol dire che ho riempito la prima riga e mi sto preoccupando di, qua sotto, riempire l'inizio della seconda riga. Però potrei evitarlo se la prima riga scoprissi che è già sbagliata. Allora, se il livello è un multiplo di 4 di n. Quindi se il livello è multiplo di n, ovviamente il livello si è diverso da 0 perché con 0 non posso fare nulla. Cosa posso fare? Posso controllare la riga? Controlla riga parziale. Qual è la riga che ho appena completato? Livello diviso cioè, n. Uh, la riga 1 ho finito la riga 1, la riga 0 perdono meno 1. Quindi, se il livello vale 4, controllo la riga 4 diviso 4 meno 1, cioè la riga 0, l'indice 0. Se livello vale 8, quindi l'altro multiplo di 4 diverso da 0 è 8, controllo la riga 8 diviso, 2, 8 diviso 4, è 2 meno 1, è 1. Se per caso questo controllo di riga mi dice che è falso, quindi la riga non ha il numero magico, allora return. In questo caso si chiama portatura. in inglese pruning, dell'albero di ricerca. Cioè Da questo ramo non nascerà nulla di buono. Lo taglio, non ci entro dentro, non vado a vedere come è fatto lo taglio prima e torno indietro e quindi questo return fa sì che non proseguo nella ricorsione partendo da questi quattro elementi ovviamente, sì. da questo livello quindi ho il calo terminale che mi permette di fermarmi, ma ho anche dei controlli intermedi che mi permettono di potare l'albero di ricerca a certi livelli intermedi e cosa fa la nostra procedura contro la riga? Beh, semplicemente farà eh, la somma di quella riga uguale 0 per tutte le colonne int, colonna, uguale 0, colonna minore di n, colonna più più, accumulo la somma, somma più uguale eh, parziale, punto get, riga per n più colonna, dove riga arriva da qua, è la riga che voglio controllare, if somma diverso, la magica, allora eh, eh, controlla riga, return se somma è uguale a magica. Quindi se somma è uguale a magica ritorna vero, se somma è diverso a magica ritorna falso. Allora questo potrebbe, se cioè funziona, eh, aumentare l'efficienza di questo algoritmo. Quindi non so, sicuramente eh, sta valutando molte meno soluzioni, devo confessarvi che non l'ho provato prima, quindi non so se aspettarmi già una soluzione eh, rapidamente oppure, eh, oppure dobbiamo aspettare minuti, ore, dovremmo un attimo andare a analizzare anche qua un pochino più nel dettaglio che cosa sta facendo in questo momento e quanto tempo ci vuole prima che trovi la prima soluzione. In teoria, eh, se noi facessimo l'operazione di prima, cioè andare in modalità debug La fa e farlo girare per un po' e vedere dove è arrivato togliamo il breakpoint qua perché se no si ferma subito alla prima parziale che ovviamente no non ci deve arrivare qui 1 2 3 4 non lo deve fare quindi abbiamo sbagliato qualcosa if controlla riga parziale non ci arriva qui. Allora, facciamo dei bug insieme. Allora, qua il livello quanto vale qua? 12. Parziale 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11. La, proviamo a entrare in controlla riga, quindi da qua ci passa. somma uguale 0, la costante magica vale 34, quindi io vado avanti, 1, 2, 3, 4, questa somma vale 43 e quindi è falso. Dovrebbe restituire falso? Ah beh certo, sono idiota perché ho fatto esattamente il controllo sbagliato. Se il controllo di riga è falso, not, allora ritorna, quindi il la controllativa ritorna true se puoi andare avanti, ritorna false se invece non devo andare avanti, e quindi ho, ho uh, in, invertito il test. Ecco qua, per fortuna, avendo messo il test giusto, questo comincia a generare qualcosa, comincia a generare soluzioni, che sono quadrati magici di lato 4. Quindi abbiamo speso un pochino più di tempo nella procedura ricorsiva per fare qualche controllo in più e potare l'albero di ricorsione, però ci ha subito immediatamente ripagato eh, con un numero esorbitante di quadrati magici di lato 4 che sta trovando proprio in questo momento. E non so se riuscirà a trovarli tutti o in quanto tempo ci metterà a trovarli tutti ma di sicuro se abbiamo bisogno di un quadrato magico di lato 4 in questo modo lo possiamo generare mentre come abbiamo visto prima non c'era speranza eh, per, per i prossimi milioni di anni a venire essenzialmente no? quindi questo ci, ci abbiamo trovato un criterio per poter portare la ricorsione senza perdere soluzioni e questo è importante non abbiamo perso nessuna soluzione perché eh, abbiamo potato dei rami di cui di sicuro non poteva esserci la soluzione abbiamo semplicemente anticipato a una soluzione parziale quello che era una certezza che avremmo già avuto sulla soluzione eh, totale e questo ci ha portato alla possibilità di vedere diciamo, dei quadrati magici di lato 3 io adesso non vorrei essere troppo ottimista anzi non lo sono però chissà cosa succede con lato 5 chissà cosa succede con lato 5 proviamo a vedere se abbiamo il piacere di vedere comparire almeno un quadrato magico di lato 5 eh, ovviamente il criterio è lo stesso eh, però ovviamente stiamo parlando di un numero che è il fattoriale di 25 no. mh, e non più quello di 16 e quindi abbiamo trovato no, questo succede eh, la, la frustrazione della ricorsione che il 25 fattoriale secondo me non ce la fanno, ecco, non so, non so leggerlo questo numero, scusatemi, non so quanto eh, come, come pronunciarlo, eh, sicuramente 2 alla 3, 6, 9, 12, 15, eh, 18, 21, 24, eh? quindi 1 per 2, 10 alla 25, eh, dell'ordine 10 alla 25, che non, è un numero totalmente non immaginabile, e questo ci rappresenta un pochino la frustrazione degli algoritmi con complessità esponenziale o fattoriale. Cioè, con 3 era istantaneo. Ok, benissimo, proviamolo con 4. Accidenti, non funziona, ma proprio non arriva alla fine. Allora, ci pensiamo, ottimizziamo, miglioriamo, cerchiamo di fare, eccetera. Fino a quando in, in questo caso è stato facile, ma insomma, abbiamo dovuto pensarci, ragionare sul problema, capire dove si stava perdendo tempo, e ci siamo accorti che eh, con 4 siamo riusciti a fare qualcosa allora ottimisti passiamo a 5 e con 5 troviamo un altro muro ancora più alto del precedente e dobbiamo scervellarci per trovare altre soluzioni, il trucco che abbiamo usato per passare alla risoluzione del livello 4 non funziona più, non è più sufficiente con il livello 5, io qua sto parlando ma lui sta continuando ad andare avanti senza ancora trovare neppure la prima soluzione di livello 5 e quindi la, molte volte cioè un elemento in più fa essenzialmente la differenza tra riuscire a risolvere anche ra rapidamente o in tempi ragionevoli e il non riuscire assolutamente ad affrontare neanche una minima soluzione questo purtroppo è una, una proprietà intrinseca dei problemi che fa sì che poi in molti casi si accettino anche le soluzioni approssimate perché le soluzioni esatte come, come si è visto eh, non, si, non ci possono ottenere a meno di non andare a studiare meglio il problema, trovare scorciatoie, trovare simmetrie, trovare dei, dei dati certi, ad esempio io sono abbastanza sicuro che l'elemento centrale del quadrato debba essere il valore, di, il valore mediano, no? quindi da, dovrebbe essere il 13 l'elemento centrale del quadrato, perché eh, è quello che in, nel caso del quadrato di 3x3 si vedeva che l'elemento centrale era sempre il 5, allora magari si possono sfruttare delle proprietà aritmetiche no? per poter eh, completare il quadrato o ridurre il numero di livelli di ricorsione. Però questo richiede di fare del lavoro in più, che non è solamente la forza brutta della ricorsione che prova tutte le alternative. Quindi sul 5 non avevo molte speranze e direi che non ce ne ha lasciate. Facciamo girare il 4 mentre ci salutiamo, perché così almeno riusciamo a vedere qualche cosa che funziona, grazie appunto all'operazione di potatura che abbiamo fatto, che ci ha permesso di andare avanti di una unità, la prossima unità non credo che saremo in grado di farla. Qua, eh, in certo senso, stiamo apprezzando la differenza tra la funzionalità e l'efficienza. Cioè, questo algoritmo funziona? Sì. Trova le soluzioni? Sì. Le trova tutte? Assolutamente sì. Quanto è efficiente? Qual è la dimensione del problema che riesci ad affrontare se hai un tempo di elaborazione pari a qualche secondo qualche minuto? 4, 3 o 4 se avessi qualche giorno di elaborazione beh, forse una soluzione sul 5 possiamo sperare di averla non sappiamo se, se, se siamo nell'ordine dei giorni o nell'ordine già dei decenni perché sale, sale così in fretta è lo stesso programma, funziona correttamente ma non è a sufficienza efficiente per via dire la complessità che cresce troppo in fretta eh, per poter risolvere nella pratica i problemi poi come vi dicevo possiamo sempre imparare, andate sulla pagina di Wikipedia, cercate di quadrato magico e vi dà già come fare a costruirlo manualmente, ci sono già delle regolette per farlo che non passano attraverso l'enumerazione, ci sono già dei ricercatori che hanno studiato quante soluzioni ci sono nei quadrati dato 5, dato 6, cose di questo genere. Però questa diciamo così è la prima volta che apprezziamo, tocchiamo con mano dove sta effettivamente eh, la complessità di un problema che nel denunciarlo è semplicissimo, sembra il classico problema della settimana linguistica ma poi in realtà è molto molto più complesso di quanto non sembri. Va bene, con questo io vi lascio, come al solito questa soluzione che sta girando eh, sarà su GitHub nella, nel branch che si chiama soluzione, quindi troverete sia il progetto base eh, che la, questa soluzione proposta, ehm, così le potete eventualmente provare a risolvere per conto vostro. Se qualcuno di voi riesce a tirare fuori dei quadrati magici di dato 5, senza barare, cioè andando a ottimizzare il programma senza andare a guardare in giro come si trovano eh, allora me lo faccio sapere così do la notizia a tutti voi per ora vi ringrazio e ci vediamo alla prossima lezione